Grazie Presidente, anche qui farò un'unica trattazione per gli emendamenti 35, 36 e 37 che nascono dalla interlocuzione fitta che c'è stata a partire da maggio con gli uffici che hanno portato anche all'evidenziazione eh, di alcune eh, migliorie da apportare al testo che poi non variano diciamo, l'istruttoria, la presentazione delle domande, le regole però migliorano l'identificazione insomma... Eh, del, dei luoghi e eh, la definizione eh, che mh, si circostanzia eh, per poi eh, fare le domande. Quindi grazie in questo caso alla Polizia Locale per eh, le migliorie che ha voluto proporre e che io ho accettato di inserire in questi tre emendamenti che penso che vadano a beneficio della normativa tutta. Grazie.